Ciao Letizia, Letizia oltre che far parte dello staff eh, romano che ci ha aiutato a mettere in piedi questa edizione è soprattutto giornalista esperta di tematiche ambientali e oggi ci parla di 10 cose da dire ai clienti e a noi stessi per far sì che eh, ci sia un rapporto duraturo e chi non vuole un rapporto duraturo siamo tutti convinti che sia la cosa migliore Vai Letizia Innanzitutto mi sentite bene? Bye. Allora sto senza capo che sennò poi mi impiccio e faccio brutte fini. Grazie a tutti di essere all'ascolto. Dicevamo pure prima nella room, oggi purtroppo non ci vediamo dal vivo. Ci siamo viste, abbiamo fatto due chiacchiere così eh, nella room e poi ce ne sarà un'altra. Ma è solo un appuntamento rimandato. Siamo sicuri che eh, appena sarà possibile ci rivediamo potremmo rincontrare almeno insomma da parte nostra sicuramente io non vedo l'ora lancio le slide regia interrompetemi non si vedano perché adesso non vedo più zoom questo speech nasce dal, um, dal freelance camp online che facemmo in cui parlai di cinque cose da dire. Da allora mi avete contattato veramente in tanti, soprattutto tante, freelance, soprattutto, freelance camp soprattutto al femminile, e parlando con, altre, ho, con altri freelance ho completato l'elenco che in effetti nasce come dieci, poi avevo fatto a cinque solo per, per questioni di, di brevità. Ovviamente sono cose serie e importanti, però le dico con, eh, con il sorriso perché mh, sono mh, cose anche su cui scherza, scherzarci su, nascono un po' dall'esperienza. Ci sono mh, una serie di mh, valori, principi, modi di lavorare, che è importante comunicare alle, alle persone con cui lavoriamo, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo più indisciplinati delle persone che vorremmo eh, riprendere ecco non mi va avanti la slide il bello della diretta è rimasta ferma la prima provo a farla ripartire ok e eh, quindi vi sono alcuni concetti che è bene ripetere innanzitutto per noi stessi la prima che ho scritto anche prima dei contatti sul mio sito è che gratis non si lavora ma si ozia io faccio tante cose gratuitamente, soprattutto per campagne di beneficenza con le Ollus. L'attività che faccio nasce dalla mia esperienza come volontaria, di tanti anni fa nelle, eh, in alcune Ollus e associazioni territoriali, e poi l'ho imparata talmente bene che sono diventati il mio mestiere questi strumenti di comunicazione. Ma ogni volta che mi scrivono, che mi ripagano invisibilità, io non dico mai di no. Dico dimostratemi prima che sono la donna invisibile e poi accetterò. E quindi ogni volta che mi viene proposto di fare qualcosa di lavoro gratis faccio presente appunto che o è lavoro o è gratuito. Il volontariato, per esempio, non è lavoro e quello lo scelgo però da me. Altra cosa che dico, e mi auguro non ci siano clienti all'ascolto perché gliela dico ma non sanno in retroscena, è che noi siamo cari perché siamo bravi. Io e gli altri colleghi che di solito magari mi uniscono, si uniscono a me nei pool in cui lavoriamo la verità è che non siamo cari, perché io lavoro soprattutto nell'ambito green e, e onlus. Però questa frase esclude già le persone che cercano sempre l'offerta migliorativa in termini di prezzo. Io ti posso uh, dare, uh, credo, un buon livello di qualità. Possiamo lavorare appunto sulla qualità ma sul prezzo no, perché ritengo che comunque sia quando uno lavora deve essere retribuito e vi sono anche una serie di strumenti che ti può permettere di se essere retribuito, che renderanno migliore il tuo lavoro. Io sono una fan dei software in tutte le salse. L'altra cosa che spesso mi chiedono è di fare qualcosa al volo, soprattutto un preventivo, un piano di comunicazione. Riusa uno che già hai. E faccio presente che il mio lavoro non è da grande catena di abbigliamento con le taglie preimpostate, ma è molto sartoriale. Non mi sono mai capitati due clienti uguali. Tra virgolette magari, così tutto il know-how l'avrei potuto usare al 100%. E invece, siccome normalmente una realtà è tale perché è diversa da un'altra, altrimenti una delle due magari sarebbe venuta meno, eh, devo capire quali sono i punti di forza, le differenze dove cosa si vuole realmente comunicare o ehm, i target quali sono i punti di valore migliori da usare in comunicazione e così via e quindi quando mi dicono fai al volo una cosa usando qualcosa che già hai fatto eh, rispondo che, che non si può ne andrebbe della qualità e ripeto preferisco piuttosto perdere un cliente rispetto alla possibilità di, di lavorare male l'altra cosa che molti hanno paura a chiedere ma io vi assicuro che poi aiuta tantissimo Qual è il budget? Spesso mi contattano realtà che non hanno mai lavorato eh, nel, nel, nei miei ambiti di competenza. È la prima volta che entrano sui social o che fanno una uh, campagna di comunicazione eh, con degli ambassador o degli influencer e così via. E vi è chi ha in mente budget assolutamente impossibile neanche per iniziare e altri che eventualmente ce l'hanno altissimo. Ma se io non lo so, gli proporrò un lavoro micragnoso. Quindi io chiedo sempre qual è il budget, o se non si ha una cifra stabilita, un range, un minimo e un massimo. Così mh, toglierò uno dei punti di dubbio, il dubbio è cosa fare, come farlo, cosa comunicare, il budget e così via. Se riesco a avere un elemento di certezza, questo mi aiuterà a fare una proposta in linea con le aspettative che non sempre vengono comunicate, spesso vengono tenute dal cliente soprattutto se non, non ci conosce o no, non ancora fidarsi l'altra questione è che anche se io mi sto impegnando tantissimo mh, lo vedremo anche sui punti successivi non sono ancora una maga cioè io veramente ci spero un giorno di scoprire di avere superpoteri eh, però ad oggi ancora non ci sono riuscita, confido nel futuro vi informo nei prossimi freelance okay? quindi la prima cosa che dico è che non mi potranno sparire. Se oggi mi raccontano la situazione del progetto, dell'evento, dell del servizio e così via, difficilmente sarà lo stesso fra un anno, ma fra sei mesi o fra tre mesi. Se poi i prodotti sono tantissimi, i servizi, o un evento che all'interno contiene tantissimi convegni e via dicendo, io non potrò né immaginare il reale contenuto nell'ordine di priorità. E quindi spiego ai potenziali clienti che avremo bisogno di un rapporto costante all'inizio un po più frequente poi si stabilizzerà ma se mi spariscono non mi posso sostituire a loro io mi auguro di essere un moltiplicatore soprattutto io mi occupo in gran parte di, di progetti che amo quindi mi piace anche comunicarli ma eh, mi ritengo un moltiplicatore se il coefficiente di partenza è basso cioè non mi dai le informazioni eccetera cosa ti moltiplico L'altro consiglio che do di solito è che anche se vi hanno detto un budget o un range o vi hanno dato dei, delle linee guida, portatevi avanti con due proposte o meglio tre. Um, per esempio nel mio caso la terza è quello che immagino sia la situazione ideale eventualmente con degli strumenti che all'azienda ancora non mi dà magari in termini di budget o di eh, altri tipi di risorse. E allora strutturo la proposta su più livelli, un po' per far capire dove potremmo arrivare con i piani di comunicazione, un po' anche per una sorta di autodifesa, nel senso che non mi attengo mai a quello che c'è scritto nel contratto. Eh, se posso dare qualcosina di più sono anche felice, ma se le richieste sono talmente tante da... Da aver necessità di farmi affiancare, ad esempio, da un collega, due o tre, vi farò male io il rapporto e eh, la persona che mi fa delle richieste vedrà che queste non vengono esaudite. Quindi, se io scalo una proposta su più livelli e accettano, ad esempio, la numero uno o due, eh, ma poi all'atto pratico mi chiedono tante cose per cui avrebbero avuto bisogno di accettare la tre, a un certo punto lo faccio notare e dico, facciamo l'upgrade... Questo riesce a rendere più realistico che il nostro lavoro, che non è tangibile, non è come acquistare 5 cellulari, riesce a renderlo più realistico a chi a volte ha difficoltà a capire, eh, nel mio caso, la comunicazione, ma questo è un problema che hanno moltissimi mh, lavoratori freelance che fanno consulenze e non solo. Come vi dicevo, torniamo al discorso della, della magia. Se mi chiamano e mi dicono, ovviamente que, questa non è mia, però lo fa, lo fa, la faccio mia e me la ripeto anche a volte prima di alcuni incontri, che per avere un lavoro ben fatto, in tempi da Flash Gordon, e assolutamente economico, non chiamare me, cerca Harry Potter, Hermione Granger, e così via. E questo assunto che magari alcuni di voi avranno anche sentito, magari va, va un attimo spiegato. Se mi chiedi di fare un lavoro fatto bene e veloce, probabilmente non lo potrò fare da sola, o avrò bisogno di risorse in termini umani o di software e via dicendo, che fanno sì mh, che non possa essere economico. Se devo fare una cosa da sola, ci posso mettere una settimana, se mi chiedi di farla in due giorni, devo assumere altre due o tre persone, devo ehm, chiamare alcuni colleghi freelance che si uniscano con me, insomma. Se mi chiedi di eh, farlo bene ed economico, difficilmente potrà essere veloce, te lo faccio in amicizia e in maniera economica, ma lo faccio nei miei ritagli di tempo. Non potrò essere veloce perché eh, devo fare anche tutti quegli altri lavori che mi permettono poi di avere una retribuzione. Se mi chiedi di farlo economico e in tempi da Flash Gordon, a questo punto non verrà bene. In questo caso dico sempre di no, perché anche se ti dirò ti preannuncerò che il lavoro non sarà ben fatto e quindi te l'ho detto prima, te l'ho ripetuto, magari te l'ho messo per iscritto, quando lo vedrai, tu cliente, non sarai soddisfatto. E allora questo è uno dei quei casi in cui preferisco non finalizzare un'attività perché comunque sia io sentirò di aver lavorato male e anche il cliente sarà insoddisfatto perché anche se potrà aver detto di accettare una cosa non proprio perfetta come la immaginava, la verità è che poi non, non se la terrà. Avrò danneggiato la mia reputazione, avrò lavorato male dal punto di vista emotivo e non avrò fatto un favore nemmeno al cliente. Quindi ecco, io cerco sempre di capire quali sono le priorità, però dopodiché cerco di riportare anche un elemento di realtà. La volta scorsa la maggior, riuscì a far vedere le slide e la maggior parte dei messaggi che mi sono arrivati, eh, sia social o anche per email, riguardavano queste righe che vedete. Il, ben prima del lockdown avevano iniziato ad espandersi le telefonate, le richieste di riunioni, sabato, domenica, mattina prima che addirittura mio figlio entrasse a scuola o durante l'orario di cena era diventata incontrollabile la situazione, ovviamente è stata colpa mia che ho lasciato che sfuggisse di mano. Allora eh, ho iniziato a comunicare alle persone che dovevano concentrarsi le, le telefonate, anche perché io lavoro per un arco temporale molto grande, ma alcune fasce orarie mi servono per lavorare senza le notifiche, senza il green lin, lin o figuriamoci stare proprio al telefono. Quindi nella firma del mail, ho iniziato a comunicare alcune regole di ingaggio, che a email e telefonate rispondo circa tra le 10 e le 16, nei giorni feriali, e preferito l'appuntamento telefonico. Poi avevo un altro problema, la memoria del cellulare, che continua a esaurirsi per le cose che mi vengono mandate su WhatsApp, peraltro spesso è aperto al computer, quindi dà come letto messaggio che io non ho proprio visto, e magari mi si rifacciava di non aver caricato un contenuto o elaborato un lavoro che però io non avevo proprio visto sebbene già da tempo scrivessi che mi andava mandato tutto per email e quindi visto che la mail è uno strumento importantissimo di comunicazione ne mandiamo tante l'ho scritto in firma alcuni colleghi erano dubbiosi dicevano ma chissà come reagiranno le persone ecco io vi posso dire con certezza che tante persone hanno iniziato a dirmi ti stavo per chiamare, poi mi sono ricordata che alle 19 hai scritto di no e ti ho rimandato la chiamata il giorno dopo. E io rispondo ben fatto. Ovviamente non ha eliminato tutte le chiamate fuori orario, ma le ha fortemente ridotte. Non ha rovinato nessun rapporto di lavoro, perché ci diamo un appuntamento telefonico, quindi quando chiami non ho l'angoscia di avere un'altra cosa da fare, ma sono lì per te, ti dedico il tempo che tu meriti ma in una fascia oraria in cui te lo posso dedicare. E posso avere delle fasce orarie in cui mi posso concentrare nel lavoro per fare bene, tra l'altro, la, la tua comunicazione cliente. Quindi comunicare gli strumenti, no WhatsApp e Telegram nel mio caso, e gli orari delle diverse attività, ha migliorato nettamente il mio rapporto con a, alcuni clienti, ma anche, francamente, la resa in termini di lavoro, che vuol dire poter magari andare in piscina poi la sera. Il nono consiglio è che però io non devo violare la regola numero 8. Ad esempio, mh, non scrivo io per prima al cliente un messaggio WhatsApp, tantomeno alle 20 di sera, salvo che non sia ovviamente un'urgenza, per cui richiedo poi la telefonata, eh, come se devo mandare una mail, mi capita di lavorare di sera, non la mando alle 21. Gmail santo subito che si possono programmare dopo un certo orario le programmo per il giorno dopo e eh, a volte noi pretendiamo dagli altri che abbiano un comportamento nei nostri confronti ma eh, noi dobbiamo essere eh, altrettanto rispettosi e anche evitare che poi l'innesco di in un circolo vizioso come quello degli orari sforati parta proprio da noi ecco mi sei di nuovo impallato? ecco qua, no. la regola numero 10 è, noi a volte per alcuni clienti facciamo un'attività una o due, ma la verità è che ne sappiamo fare 5 o 6 magari ci conoscono per una cosa e a loro va bene ma si spuntano altre esigenze a loro noi gli abbiamo detto cos'altro sappiamo fare sarà capitato a tutti di scoprire che il cliente ha preso un altro consulente per una cosa affine alla mia che però faccio anche io eh, allora eh, spiegare ai clienti che magari ci hanno conosciuto perché qualcuno gli ha suggerito noi per mh, scrivere contenuti per il sito ma noi ci occupiamo anche magari di comunicazione social lo sanno se non lo sanno siamo stati noi che abbiamo fatto cattiva pubblicità su noi stessi quando capita mandare una presentazione eh, per dire uh, l'aggiorno e la mando oppure in, nelle riunioni dire al cliente che alcune cose si potrebbero ampliare e così via Fa sì, invece che a volte cercare nuovi clienti fa sì che i nostri clienti siano eh, tra virgolette clienti due volte cioè possano incrementare i servizi che noi possiamo offrire loro E invece a volte se il figlio del calzolaio va in giro con le scarpe rotte il comunicatore stesso si dimentica di eh, fare corretta informazione sulle proprie attività quindi questi sono eh, i miei dieci punti se avete domande o altro, mi trovate qui nella, nella chat di, di Zoom in diretta per chi fa parte del freelance camp tutti gli altri, mi potete trovare sui social o sul mio sito internet. Grazie mille Letizia per aver ampliato e approfondito ulteriormente il decalogo eh, che già ci avevi eh, anticipato nella edizione online di questo giugno. E devo dire che tutti noi abbiamo usato eh, molti dei tuoi consigli, soprattutto la questione di porsi dei limiti, di porre dei limiti agli altri, ma anche di rispettare questi limiti è stata davvero utile per tutti. Ti ringrazio e ti rimando al tuo lavoro di staff a Roma.